Veramente sta seguendo la Sua parola per la gloria Sua e la gloria del Suo figlio Gesù Cristo. Quello che vi chiedo è di non abbandonarvi mai. Quando avete qualcosa, inginocchiatevi e pregate Gesù, mettendo tutto ai piedi di Gesù. E Gesù provvederà a portare tutto al nostro Padre Celeste, Dio d'amore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 Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari, nella grazia. Adesso vi farò vedere il mio giardino. Che Dio ci benedica. Amen. adesso ve lo faccio vedere globalmente sono sei giardini e una valle meravigliosa in questo momento vedete che ci sono delle fave piselli cipolle acce alberi di ciliegio che stanno portando molto frutto alberi di pruno, pere, mele, questa è la famosa barracca che vi ho presentato altre volte, ci sono altre barracche, c'è il gioco dei bambini, ecco, ci sono anche gli altri giardini, ve li faccio vedere, altre barracche Ogni lotto c'è la sua barracca Questi sono piselli che stanno fiorendo Vedete che sono belle Le fave vi invito ad assaporarle, anche che siamo a distanza di chilometri. Anche che siamo a distanza di chilometri, vi invito ad assaporarli. Sono bellissimi. Io ho tanta gioia nel cuore. Vedendoli, soltanto vedendoli mi riempio il cuore. Vedete quante ce ne hanno? Ecco. Questo è un albero di pruno. Queste sono zarche che già stanno facendo il seme. Zarche, lattuche. Queste sono le famose ciliegie Regina. si stanno maturando. C'è qualcuno che già sta avendo del rosso, vedete? tra qualche settimana o due incomincerò a mangiare ciliegie ce ne sono moltissime tuca rossa quelle sono tutte fave questo è fagiolino Vedete quando ce n'è? Tutto fagiolino. Questo è l'albero di pruno. Cipolle. Acce. Questo è un albero di fico, vedete? c'ho anche le fico, quelle nere e quelle bianche. Ve vi farò vedere fra poco, fave, fave. Questo è un albero di ciliegio, vedete? Ce ne sono tutte le qualità, questo è un poco piccolino, ma sta portando anche frutto, gloria a Dio, questi sono cipolli, sempre, qui ci sono i ceci. ceci, tutto il filagno è di ceci. Quest'albero grande è di noce, guardate com'è grande, è circa 25 metri alto o 30 metri massimo, ci sono noce per tutti. di no Dove vedete questi bastoncini è tutto seminato piselli, fave che dovrebbero uscire fra qualche settimana in produzione perché ha piovuto adesso quest'anno abbiamo avuto una grande siccità Adesso il Signore ci ha dato questa possibilità che ha piovuto e in questa settimana o l'altra affioriranno. Ogni bastone che ci è messo è seminato. Vedete? Tutti questi bastoncini che vedete sono tutti buche seminate che uscirà qualcosa Dio volendo. Anche qui... Abbiamo fagiolino, vedete, che è uscito questa settimana. Qui c'è un altro albero di fico, questa è fico nera. Vedete, è piccolino, ma nei prossimi anni porteranno frutto. Dio volendo, qui ho seminato tutto piselle, tutto, dove vedete tutti questi bastoncini a filagno, sono piselle che dovrebbero uscire in questa settimana, dato che ha piovuto. Quello è un albero di olive, ho anche l'olivo, è piccolino ma sistemato il proiettore ecco queste sono fragole sono già le facciate le fragole, presto mangerò anche le fragole, questi sono ceci, albero di pruno e albero di pere, adesso ve lo mostrerò più vicino, ceci, piselli. Queste sono patate, c ho anche le patate, piselli e patate, albero di pruno, ecco, queste sono pere, albero di pere, vedete già c'è il frutto in maturazione. Questi sono altri alberi, altri giardini, ve dimostro. Ecco, albero di pruno, cipolle, carote, queste sono carote fiori, ci ho anche i fiori, vedete quante cipolle, patate, la zona verde, in tu non ci sono pomodori. Questo è un tunnel, lo mostrerò dentro. Qui sono tutti stappo uno ve lo faccio vedere. In maturazione ecco vedete come sono grandi, vedete ci sono di, di, di diversi tipi vedete questa è quella rossa quella è quella bianca vedete come ancora si fanno ancora più grandi pareggello, zarche, stanno affacciando tagliava trupe, queste sono le zarche, stanno affacciando, vedete, questo è un altro albero di fico bianco, C'erano diversi figo, di tutti i colori. Alberello di pruno. Questo è un altro albero di ciliegie. Vedete che c'è anche frutto. Quest'anno hanno portato tutto il frutto gli alberi che ho seminato diversi anni fa, guardate come altro, già è in produzione, vi faccio vedere con... più da vicino. Ecco. Perfetto. Questo è un altro albero. Ecco. c'è anche frutto, questo è bruno dolce bianco tutti in produzione gloria di Dio questi sono tutti se vi dovete fare l'insalata in potete, vedete come sono grossi, tra poco purtroppo andranno perduti, ce n'è una marea una marea proprio ce n'è, guardate tutte queste sono tutte uguali tutto, questa zona e beh farò il seme che ci posso fare ma se siete nei rintorni avvicinate ve li posso offrire gratuitamente anche la cucuzza ecco questa è la cucuzza quella lunga per fare la pasta cucuzza lunga per fare la pasta lo spezzatino ecco questo è tutto seminato dove ci sono tutti questi bastoncini devo uscire Fave, piselli, tutto, ciceri, tutto seminato. La settimana prossima escono fuori perché ha piovuto. Ceci, carote. Queste sono cucuzze. Cucuzze, cucuzze, tragole. fragole fragole fragole fragole tomato, pomodori pomodori pomodori pomodori, pomodori cipolle tracole fave fave cipolle qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo tavolino cipolle guardate quante sono belle stanno ingrossando cuccia lunga, ave, fragole, fragole, cuccia lunga, L ho messo una dentro una cresta grande. La lingua è un lunga, fave ciuan ghe quasi mature tragole fave. fave fave qui ho i finocchi selvatici Aio Farbe fave, lattuche, patate, fave, fave. niente perché ciò che chieda al Signore lui me lo dà questa è la mia forza nel Signore la trucca. vedete quando ce n'è fave fave Cotugno. Questo è un albero di cotugno, Se dovete fare la marmellata, io non ne uso marmellata, si perdono tutti. Potete venire qui e fate la marmellata a settembre. Questo è un albero di pruno, guardate che grande. albero di pruno cucuzza, zucchine acce, petrosino queste sono mele albero di mele sono in produzione Stanno diventando rosse, il Signore ci sta benedicendo, guardate com'è carico, anche che è piccolino, ma è carichissimo di mele. di Dio, vedete come sono grandi le favole toccoletti, poichello, tavoli, Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelli lunghi, vedete, già si vedono che sono lunghi, vedete come sono lunghi, guardate che grande. E mo chi si deve mangiare tutti questi frutti? Potete venire, ve li offro gratuitamente. Dio me li dà e io li dono. la prenombra quando il sole è forte questo è un altro albero di Bruno. Uno <totipo> Cicoria per mantenere gli intestini buoni e puliti Queste sono cucce lunghe. Nel tunnel ci sono i maloni. Fra poco, lì, tra poco li trapianderò. Petrosino fragole fagiolino fagiolino lungo quello di falto cicoria albero di ciliegie grande guardate quanto è grande albero di pesche cuore, fave, <coughs> ciliegio, stanno maturando, patate gioco <sus> dei bambini Queste sono le pesche. Guardate che caricata. Quest'anno ho promesso di farci il lavaggio ogni settimana e sembra che stanno maturando perfettamente bene, sperando che nessuno li disturba gli insetti o altro. Questo è un albero di mela. Quest'altro è un albero di mela, pure. Ci sono già i frutti. Bruno, albero di Bruno, raccoglionando l'acqua dal tetto. Un paradiso terrestre albero di Bruno, piselli, tomate Pomodori patate, cuccuccia zucchine. Ciliegie. guardate che grande è quest'albero di ciliegie quando ce ne sono eh, che si deve mangiare gloria a Dio alleluia pesche cupcina zucchine fragole Guardate quando c'è la pesca, quest'alper è molto caricato. Ci riesci! Alleluia, gloria al Signore. Qui c'è un altro albero grandissimo di ciliegie, ce ne sono due, uno dolce e c'è la marema si vede questo piccolino di qua è amarema ma è molto caricato chi soffre di diabete li può mangiare benissimo albero di cigli di amarema questa è amarema guardate che caricato amarema questo piccolino invece questo grande albero e ci regge, guardate che alto, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, tutto caricato a tempesta, alleluia, gloria al Signore. Alleluia! C'è un altro albero di ciliegie in un'altra parte del nostro giardino, quello mostro di lontano. Ecco. <coughs> pecante, pere, albero di pera, puma. Guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi. Quest'anno il Signore ci sta benedicendo, mele. zucchina. Cavoli, Petrosino, Gliucchini, Cavoli, Cavoli, Fico. vedete, fico nera, già c'è frutto. Tomate. Tomate okay, e eh? Zucchini. Pinocchi, cipolle, acce, prezzemolo, zarchi. quanti bei alberi di frutto il Signore ci ha benedetto quest'anno anche che la siccità guardate queste pesche sono già belle grosse bellissime guardate che sono grosse Signore ci ha benedetti quest'anno. Sarà stata la siccità magari. Perché gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua. Si ammalano. Comunque non possiamo dire niente. Perché tutta la siccità è brutta e molta acqua, ma il Signore sicuramente ci benederà ancora più migliore nei prossimi anni. Questa ci legge. Gesù, Grazie, grazie mio Dio, grazie mio Gesù, grazie per ogni cosa che tu fai per noi, tuoi figlioli, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Amen, alleluia, tomate, zucchine, peperoncino, tomate, buccia lunga, Not too good. <coughs> tomate, fagiolino, lattuche, tomate, Liegge, ci legge, ci legge, tutti ci gloria al signore, Bruno Settembrino. Questo è Pruno settembrino, guardate che grosso, che grande, che caricato. meravigliosa. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Pomodori, patate. i pomodori, questi pomodori sono quelli ingannati che vanno in alto, Bruno Settembrino. melenzane, peperoncino, peperoni, pomodori. Patate, zucchina, zucchina, mele, patate, zucchina pomodori cavoli sparicello broccoli cipolle fragole cipolle zucchine pomodori albero di pesca grandissimo Maricato. Guardate quanto è grande, questo è un albero di ciliegie, è grandissimo, meraviglioso. dalle mangiate che mi diverto questo è albero di pruno quello giallo dolce guardate che alto Questo è albero di pruna dolce, giallo. Pere. La zucchina, la sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni. Tomate zucchina, quella lunga, zucchina, quella lunga. La proteggo da, dal troppo caldo che sta facendo. Questa è sparaggia. patate cipolle Carote e patate, carote, pomodori, tomate, tepe, pomodori l'uno settembrino caricato, gloria a Dio. Dopodomani o domenica gli devo fare il lavaggio dappertutto. Ogni settimana faccio il lavaggio in tutto il giardino. Ecco questo è albero anche di pruno. ecco Bruno Bruno questo è figo quella nera o no Pruno. albero di pruno, guardate che è caricato, guardate che è grande. legge mele mele Il gioco dei bambini queste sono pere meravigliose pere sono tutti in maturazione. Guardate che grande e quante ce ne sono. Posso saziarmi solo con la frutta. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Uno, albero di pruno questo è albero di pesche guardate che è caricato ciliegi Questa <Gülüyor> Bellissima gloria a Dio ce n'è un'altra fragola me la mangio questa me la mangio domani. Questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello. Sto facendo il seme per l'anno prossimo. Proteggo dal caldo, giocchina, cucuzza lunga. Bene, ci riserebbe ancora, ma io non ho più tempo di mostrarvelo tutto, ma tutto va alla gloria di Dio. Gloria al Signore, il Signore ci ha benedetti, adesso voglio pregare per ringraziare il Signore per quello che ha fatto.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 di essere assistito da Te, Padre. Grazie, Padre, ancora, che puoi svegliare tutti quelli che sono in goma e dargli la possibilità di, di guarire e di essere ancora pieni di vitalità. Grazie, Padre, per questo che Tu fai. Ti ringraziamo Padre, nel nome di Cristo Gesù, il Santo, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria Signore. Ora giro la camera. Cari nella grazia di Dio e di Gesù, oggi vi ho mostrato ciò che il Signore ha dato ai Suoi figlioli. Chi lo prega, Dio gli dà possibilità di essere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 di tutto quello che il Signore vi darà. Adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globale, informazioni che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito in internet che è nominato ed è famoso si chiama www.gesula del mondo.it digitando questo sito www.gesula del mondo.it troverete tutto quel materiale che Avrete bisogno per evolversi in Cristo Gesù, per guarire, per essere sanato. Non perché questo sito è mio, ma è guidato dallo spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù, tanto che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 la foto di un, un chief che si aprono moltissime foto della chiropratica Darmstadt Reinheim, Reinheim, Darmestad, fra cui la dirigo io personalmente. Questo link è E si tratta di chiropratica, digital pressione, rilassamento muscolare e mentale. Chi soffre anche di artrosi cervicale, ernia a disco, lombare e di qualsiasi genere che è in difficoltà nel corpo può telefonarmi o